Il cuore del progetto Intarsi è la sperimentazione di nuovi modelli di presa in carico integrata a favore dei nuclei familiari o monoparentali con dei minori a carico in uscita dai percorsi di accoglienza dedicati alla protezione internazionale. Per farlo a Cesena e siamo partiti dalla costituzione di un'equipe multiprofessionale. Le figure professionali che hanno fatto parte di questa equipe sono un assistente sociale dell'Unione ehm, dell dei Comuni della Valle del Savio, una psicologa e una psicoterapeuta, un'operatrice con un'esperienza in servizi di area immigrazione, e minori e famiglie. L'inserimento eh, eh, della figura professionale di un psicologo, psicoterapeuta Esperto, in, esperto, insomma comunque, che abbia un'esperienza nell'ambito dell'intercultura e del lavoro con, eh, con persone straniere, da eh, segnale all'utente che eh, la sua eh, situazione è presa in carico in tutta la sua complessità e, e non solo eh, come risorse, come bisogni un approccio che è quasi economico, no? quanti più e quanti meno ha questa persona. Il punto di forza per questo progetto è stato sicuramente mettere in gioco la propria capacità professionale e anche il raggiungimento di obiettivi condivisi, e condivisi non solo tra gli operatori ma anche con il territorio, con il no profit, con il terzo settore e con le famiglie facenti parte proprio di questo progetto. Che io devo raccontare, ti ricordi Destini quel giorno che sei venuta a stare qui? Ti ricordi? Non te lo ricordi? Eh? E abbiamo chiesto alla mamma Volete venire a stare un po' con noi? Quando il nostro figlio ci ha proprio... Eh, confidato questa sua esigenza di trovare un, un appartamentino per questa mamma e per il bimbo e noi abbiamo detto vabbè ci proviamo faccela conoscere e così eh, ci siamo incontrati e, eh, mio figlio ha fatto un po da mediatore perché lui ci con conosceva eh, la mamma conosceva le sue esigenze e eh, abbiamo provato Così questa convivenza. Eh, io ho pensato, lo so che tante, li, ci sono tante lingue, ma qui in Italia ho pensato che parlano anche ingle, eh, inglese, che è facil, facilissimo per noi nigeriani per parlare, ma quando io sono arrivato qui ho visto che la lingua è cambiata, non è come la mia lingua, devo studiare. Io sono arrivata qui in Italia, qui in Italia nel 2016 con Gomone. Quando io ero in questo progetto, ho avuto un bambino che era malato, che non posso stare da solo. Loro vogliono qualcuno che deve seguire questo bimbo e che è molto grave. So sono entrata nel progetto SPRAR. Per aiutarmi, per capire se posso fare da solo, ma all'inizio ho stato con un'altra famiglia, Monti Tauro, che mi ha aiutato a seguire il mio figlio. Non è che devo portarmi in un posto, senza spiegare le cose. Mi hanno spiegato tutto, che mi hanno anche spiegato che Regina, guarda, devi andare alla scuola, devi andare alla scuola per. Capire un po' di italiano per fare le cose da solo perché c'è a volte noi ci siamo per sempre per te, ma se devi fare qualcosa d'urgenza, devi andare a fare da solo.